Sta legando salute e mobilità ai cittadini del Sud-Est Milano, ma che con altre scelte sagge sta proiettando il Sudest Milano nel futuro con soluzioni che guardano alla salute e alla mobilità del cittadino. Su Befana, lascia questa piazza con caramelle e cioccolatini, in segno di saggezza per questo comune che propone soluzioni ecocompatibili e di bellezza, ma lascia anche il carbone che noi non lavoriamo le soluzioni.